Quindi esatto. questo è fondamentale. Chiunque compili eh, deve comunque essere responsabile quindi, per poter inviare tra, eh, il, la credit, eh, il questionario. Per quanto riguarda l'inserimento nel database, tramite SPID, inserite il vostro codice fiscale nella forma, quindi non ci sono problemi, associatevi al, vostro, al museo di pertinenza. Ecco queste, eh, questi passaggi lo speed e quant'altro ovviamente sono necessari perché stiamo parlando di una eh, autocertificazione. Con tutto quello che comporta, cioè eh, le informazioni sono certificate eh, in forma ufficiale, quindi non, non dico che insomma, hanno un, un valore legale, ma direi eh, che certo, nel nostro ambito assolutamente sì. Eh, provo a leggere per, per tutti noi alcune domande che stanno ah, aspetta uh... Maria Pia un attimo volevo solo dire che le segnalazioni ovviamente possono inviarle a sistema museale regionale chiocciolaregione.emilia-romagna.it magari ve la scrivo in chat poi eh, come detto, eh, siamo a vostra disposizione da adesso fino al 30 novembre per rispondere su questi. Magari non, non fatelo proprio il 30 novembre, via, perché è un meccanismo complicato e quindi partite un po' prima. Eh, prova a leggere qualche domanda. Mm, buongiorno, come si deve procedere non avendo ancora codice Istat essendo un museo di nuova costituzione? Eh, ecco eh, ah, aspetta Maria perché ce n'è una più su si può compilare e salvare mano a mano eh, che lo si compila sì, no no questo fatto. abbiamo già risposto ah, eh, okay. a quelle a cui abbiamo già risposto io mm. e Erika le, le, le saltavo diciamo abbiamo risposto sulla chat, poi se non, non era una risposta chiara ce lo ridite eh, qua ancora Bruno Pagnutti non capisco come faccio ad assegnare il mio museo essendo nuovo questo immagino che sia la stessa domanda eh, come quella successiva eh, cioè nel caso di musei che non abbiano ancora il codice istat allora comunque eh... beh magari se ce lo segnalano alla mail del sistema regionale poi eh, vediamo un attimo perché i musei che trovate inseriti dentro eh, alla piattaforma sono quelli censiti all'interno del catalogo del patrimonio e eh, tramite appunto anche l'istat quindi è, è un insieme di istat e censimento pater quindi se non si trova né nell'uno né nell'altro bisogna che ci mandate una segnalazione via mail sì perché qui entriamo anche in un campo delicato cioè la eh, certificazione sì. di museo eh, ovviamente non è che possa essere Sempre solo un'autocertificazione, eh, quindi e qui bisogna vedere di, di, di che istituzione si tratta. Quindi magari partiamo subito, verifichiamo eh, che cosa si può fare in quel caso. Eh, e anche il regolamento, se il nuovo regolamento è in corso di approvazione, si può ugualmente fare domanda di accreditamento? Sì, io lì avevo già risposto, cioè ovviamente. In quel caso, beh, ovviamente. Il varrà il regolamento valido al momento al 30 novembre. Insomma, um, se c'è un altro regolamento più aggiornato, ma questo è abbastanza eh, normale che possa capitare. Si può segnalare nelle note: l'importante è che il regolamento comunque ci sia, eh, e il, la, la descrizione del regolamento che poi vi verrà mh, richiesta. Nelle prime domande, ovviamente deve riferir, riferirsi al regolamento in vigore al momento della compilazione del, eh, del questionario. Eh, evidentemente è, è, è un tema che, che preoccupa perché sempre Andrea Bisi ti chiede se per caso l'accreditamento non venisse accettato esiste un'ulteriore possibilità futura? Certo che sì, noi pensiamo di... Eh, aprire una, fine, una finestra per l'accreditamento eh, almeno una volta l'anno, anzi come avete visto e come avevamo promesso eh, anche mh, durante le, le, le primissime fasi dell'accreditamento eh, in questo 2022 le finestre sono state due di fatto, eh, diciamo che molto probabilmente dal prossimo anno a, ci attesteremo su una sulla finestra all'anno, eh, però sì sarà eh, come avevo accennato un processo che eh, continua nel tempo anche perché ad esempio fra tre anni i musei che sono oggi accreditati non lo saranno più, eh, dovranno eh, ricominciare diciamo l'iter. Vediamo se ci sono altre domande. Posso avere ulteriori informazioni per codice Istat e censimento? No, non capisco. dunque il codice Istat viene ovviamente assegnato dall'Istat, ma è un percorso che eh, in genere facciamo anche assieme. Naturalmente c'è una valutazione eh, che parte anche eh, dal settore patrimonio culturale sulla eh, sulla nuova istituzione che si propone eh, che deve avere eh, un minimo in partenza di eh, caratteristiche e di operatività per essere definita appunto un museo da questo punto di vista l'istat è eh, mh, più selettivo di noi noi ci siamo accorti che eh, insomma l'istat presenta una lista di musei in regione eh, che tutti compresi non arriva ai 500 eh, noi invece ne, ne, ne consideriamo tali almeno al momento considerati anche gli universitari gli statali intorno ai 580 eh, poi, quindi insomma no, non è un percorso immediato, ma d'altro canto non è che uno si possa svegliare una mattina e dire io sono un museo eh, e questo è insomma. Buongiorno, chi invia la pratica deve quindi essere il legale rappresentante del museo? Non posso farlo io in qualità di impiegata? Eh, se chi compila il form, questo è simile, eh, di adesione ha la responsabilità di inviare poi il questionario, non è necessario che lo faccia il dirigente di settore? Ho capito bene? No, no, non è così. Allora, noi abbiamo, in, eh, al contrario della prima eh, finestra, in cui poteva essere solo il responsabile eh, legale dell'istituzione, della struttura, a eh, compilare e inviare il questionario cercato di ampliare, venire incontro alle esigenze di chi, ad esempio, eh, aveva situazioni diverse, per cui può essere qualcuno di diverso dal responsabile legale, un operatore, un funzionario non responsabile che compila il questionario, ma l'invio può essere fatto solo dal responsabile legale della struttura. Proprio perché, come ripeto prima, stiamo parlando di eh, autocertificazione, cioè di un processo che ha eh, un valore eh, legale. Altro? non sono ufficialmente responsabile del museo sono un istruttore direttivo bibliotecario responsabile archivio storico posso compilare a mio nome la richiesta o devo inserire responsabile di settore allora anche qui è eh, la, la stessa risposta di prima cioè la compilazione può avvenire dopo aver eh, chiesto l'accesso quello che vi ha spiegato Beatrice prima anche da parte sua però l'invio in forma ufficiale del questionario lo può fare soltanto il responsabile ufficiale del museo allora deve essere fatto con lo speed del legale se poi l'invio deve essere fatto dal legale rappresentante L'accesso allora, sì, nel senso che essendo utenti già abilitati all'invio eh, finale del questionario già dalla compilazione del form sì, poi se io do eh, la mia identità speed a un collaboratore che compila e, e poi lo invia, questo è responsabilità vostra però eh, il tutto deve essere garantito e deve essere assolutamente inviato in fase finale, ma anche come iscrizione iniziale dall'identità speed del direttore o del, del responsabile. Non è più come lo la, la scorsa finestra di accreditamento che magari uno compilava e l'altro alla fine inviava con lo speed. No, ecco adesso l'accesso e l'invio è lo stesso praticamente. Non so se è chiaro, se è chiaro non so, scrivete qualcos'altro in chat se non fosse chiaro, intanto io vi copio l'indirizzo del Comunque è assolutamente indispensabile che ci sia un legale rappresentante eh, a, diciamo, a gestire il, il percorso proprio perché eh, ha un'ufficialità questo percorso. Adesso ho incollato appunto la schermata eh, del form eh, principale che serve proprio per far l'accesso. Tramite speed infatti viene richiesto il codice fiscale. E poi in automatico arriva la mail, come ho detto prima, della venuta iscrizione e poi si può entrare nella piattaforma. No, no, non ne occorre la firma digitale perché eh, è tutto garantito dallo speed da, da, dall'accesso con speed, quindi non serve alcuna firma. La firma è lo speed di fatto, insomma e l'avvenuta protocollazione, mi raccomando, perché poi eh, nella precedente finestra di accreditamento. Eh, alcuni erano convinti di aver inviato il questionario ma no, avevano completato il questionario ma non avevano fatto l'invio a regione e quindi non avendo protocollato tutto il questionario noi non abbiamo potuto fare l'istruttoria perché è solo così che possiamo procedere a fare l'istruttoria. C'è Monica Patera, vuoi rispondere anche a Monica Patera? Patera no, scusate, non, non so l'accento. Sostanzialmente dovrà accreditarsi il dirigente, ma anche l'eventuale dipendente o funzionario per la compilazione: eh, dovrà accreditarsi il dirigente, perché garantisce il, i, che, che le, i dati dall'inizio alla fine siano quelli, e quindi tutto il processo deve farlo. Eh, deve essere fatto con lo speed del direttore dirigente o quello che è. Poi se al vostro interno c'è un impiegato che compila, questo eh, è una, diciamo, un'organizzazione vostra interna. Eh, per noi l'importante per prendere in considerazione la domanda e poter procedere all'istruttoria è assolutamente necessario che i dati siano validati dal dirigente o dal direttore e quindi e poi soprattutto che venga inviato il questionario compilato al protocollo, quindi dovete avere anche quella mail finale che vi dice che è stato protocollato, poi come ha detto Erika, eh, se, non va, se fallisce il primo invio perché magari c'è una caduta di collegamento in quel momento il sistema comunque ritenta, però mi raccomando andate a controllare di aver ricevuto la mail e che il questionario sia stato protocollato perché altrimenti noi non possiamo procedere poi dopo parlo da azienda privata, il legale rappresentante è AD per GDPR io da referente per la compilazione non potrei avere accesso al suo speed eh, questo è un problema è un problema, sì Lo compila lui. <ride> Beh, in realtà poi si tratta di inserire il codice fiscale nella schermata diciamo quella di accesso, cioè a lui fondamentalmente non è che comporta nulla, nel senso che si tratta di fare l'iscrizione, poi lei può compilare il questionario e essendo già dentro come lui lo invia, quindi poi alla fine non è che... Ma una casa museo deve accreditarsi ai musei regionali essendo una realtà comunque diversa? Allora abbiamo affrontato anche questo problema durante il percorso precedente, questo può essere eh, un vantaggio, cioè noi abbiamo già eh, fra i musei accreditati eh, delle case museo eh, che hanno fatto il doppio percorso, poi sono eh, come sappiamo e nel senso migliore del termine eh, situazioni ibride eh, perché eh, in molti casi sono musei a tutti gli effetti, eh, in altri casi diciamo sono, sono, sono al limite, però il fatto di provare l'accreditamento è ovviamente pienamente eh, ammesso, tant'è vero che eh, queste strutture hanno poi anche un codice istat eh, o un codice pater nostro, quindi sono già musei per noi, non sono magari ancora tutte accreditate. Ah, nei musei comunali il legale rappresentante non è il sindaco eh, no non sempre cioè eh, so, i musei eh, di bologna ciascuno ha un direttore eh, così in altre in altre situazioni casa eh, covilli eh, casa museo privata e abitata Ah, e questo dovete decidere voi quanto eh, questa casa museo sia anche un museo allora eh, non a caso avete visto che noi abbiamo inserito nel, ehm, tra i materiali ehm, di accesso dal sito un, ehm, un esempio del questionario perché Leggervelo è, è già eh, significativo nel senso che comprenderete anche solo ad una prima lettura quali sono, qual è il livello eh, di ehm, eh, criteri richiesti a un museo eh, accreditato per poter essere considerato tale. Se non ci sono, eh, insomma, se vi accorgete subito che non ci sono un, un minimo di questi criteri, eh, dalla presenza di statuti, regolamenti, di un minimo di personale eh, qualificato al numero all'orario di apertura, è chiaro che eh, è molto probabile che la, la struttura possa non essere accreditata. Ma dipende dalle, dalle vostre caratteristiche, insomma. Quindi se faccio la creazione utente e non trovo il museo che voglio accreditare, non posso procedere, ho capito bene? Sì, ha capito bene perché non si può creare dentro la piattaforma, quindi bisogna che ci manda una segnalazione, spero di aver scritto bene la mail, e... con tutti i dati, e... E poi vediamo. Se sì crea... sì poi, eh, lì il problema proprio è ab origine cioè se considerare questa struttura un museo quindi diciamo che è un percorso eh, ancora da iniziare eh, che però si può fare tranquillamente eh, non è che siano, sia impossibile. Anzi, come, come ho detto prima, l'insieme dei musei è quanto mai flessibile, eh, in espansione e in contrazione. Eh, quindi. Non arrivano più domande, quindi o siamo stati sì, troppo ancora, no, forse, <ride> o, o sono troppo perplessi o, o troppo perplessi o troppo chiari No, io consiglio tutti cioè, sicuramente le informazioni che vi abbiamo dato forzatamente sono tante non spaventatevi intanto perché appunto avrete la possibilità di riascoltare con calma tutto quanto è stato detto eh, e soprattutto perché eh, c'è cioè un'efficientissima segreteria che siamo poi sempre tutti noi eh, che vi seguirà passo passo eh, da adesso in poi ecco l'unica cosa eh, quando mandate delle segnalazioni per favore nell'oggetto della mail scrivete segnalazione accreditamento perché altrimenti ce ne arrivano tante e noi poi ovviamente magari potremmo anche rischiare di non vederle sì sì comunque per ecco per nostra comodità Mm -hmm. ma in genere insomma rispondiamo qui sempre anzi sicuramente rispondiamo uh, a tutte e... ecco se il museo fa capo ad una fondazione il documento economico finanziario fa capo alla fondazione non serve un ulteriore documento e cioè si sì, però va segnalato questo ovviamente nel questionario dove vedrà che si chiedono dei eh, dei dati specifici sulla gestione economico finanziaria eh, si sì, deve segnalare eh, come funziona questa, uh, questa gestione, che naturalmente può essere sia pubblica che privata? Uh, non non c'è differenza. Questo, uh. eh, condivido un attimo, che faccio vedere il campo. Allora, alla fine di ogni quadro, quindi di organizzazione, collezioni e comunicazione, trovate, eh, ov ov ov ovviamente per me adesso è inibito perché io questo l'ho protocollato, quindi non ci potrei entrare più dentro, però nel campo note eh, potete inserire tutte le, eh, le situazioni diciamo, che non coincidono esattamente con quello che ha richiesto dentro al questionario, quindi… Questo e, è il campo. E ne troverete, ahimè, co perché come dicevo prima è un, un, un questionario è forzatamente rigido quindi non può esprimere la varietà delle situazioni. Noi rispetto al questionario in uso presso il Ministero abbiamo anzi cercato proprio di eh, renderlo un pochino più eh, parlante e flessibile in questa direzione inserendo i campi di info inserendo campi di noti di note allora l'indirizzo eh, delle eventuali comunicazioni è già stato scritto e lo ripeto eh, lo trovate nella mh, nella chat adesso è stato riscritto ve lo ridico ma li, lo trovate anche nella pagina eh, web ed è molto semplice sistema museale regionale senza punti senza niente per esteso e poi il solito dominio della regione regione.emilia romagnait quindi sistema museale regionale perché forse qualcuno si è collegato adesso che non ho messo qualcuno, forse non l'avevano visto. Comunque l'abbiamo scritto un tot di volte <ride> quindi... qua comunque trovate lo riscrivo per chi è arrivato da poco le informazioni eh, e il pdf del questionario eh, da scaricare ecco un consiglio davvero anche se non avete eh... Tempo preventivato di eh, compilare eh, fin da subito di provare l'accreditamento eh, consigliamo assolutamente di eh, stamparvi e guardarvi il questionario in precedenza perché solo allora vedrete che verranno fuori dubbi le domande eh, quindi fatelo ben prima insomma, della compilazione effettiva. Adesso mi voglio spaventare, si fa eh? Sono poi dati che in realtà il museo eh, ha in pancia tutti, eh, oltretutto, eh, si richiedono pochissimi allegati, cioè non ci sono, è appunto un'autocertificazione. Quello che scrivete sì, no, questo, quest'altro. Vale come dichiarazione ufficiale, ma non pretendiamo delle pezze di appoggio al di là del eh, regolamento eh, statuto, quindi anche questo è un vantaggio eh, che mi sembra non, non irrisorio. Eh, se non ci sono altre mh, altre domande, ma <ride> eccolo qui. Sì, come allegati, gli unici allegati che noi richiediamo sono lo Statuto del Regolamento, non che noi, che, che tutto il sistema museale nazionale eh, richiede eh, obbligatoriamente è lo Statuto del Regolamento. Cioè non, non, non vi richiediamo un documento finanziario, ad esempio, in allegato. O i contratti dei, dei, dei, del, del personale, tutto questo non, non c'è, quindi eh, questo non, non, non dovrete assolutamente farlo. E se non ci sono altre domande specifiche, magari aspettiamo ancora un altro paio di minuti, eh, e poi, poi si vedrà. Eventualmente può essere anche prevista eh, un'ulteriore domanda. Se vedremo che un'ulteriore giornata di in, informativa, se vedremo che le eh, domande poi. Eh, saranno molte eh, anche, anche per email e magari raggruppabili in tematiche eh, specifiche eh, ribadisco eh, guardatevi se il, il questionario. Eh. Mi sembra che forse non ci sia più. Altro sicuramente verrà fuori, magari alcune domande saranno molto specifiche rispetto a realtà determinate e comunque così come è successo durante la prima finestra di accreditamento, insomma una soluzione eh, la troviamo eh, sempre. E, mh, E ci siamo da adesso in poi però eh, prima fatto per dunque questa è una domanda o un'affermazione presumo eh, che sia una domanda è eh, cioè per essere considerati un vero museo come dire la mancanza di personale assunto è già ehm... Un, un handicap in partenza ai sensi di qualsiasi tipo di eh, considerazione eh, si voglia partire da lì come dalle mh, definizioni ufficiali insomma assolutamente sì è ovvio ma se guardate il questionario vi renderete conto che non solo eh, il museo deve avere eh, personale specifico ma è un personale dotato di competenze specifiche poi magari la stessa persona può svolgere più ruoli diciamo così però ci devono essere e anche piuttosto diversificate come vedrete e d'altro canto il museo non è fatto come abbiamo ormai imparato tutti quanti da una serie di oggetti, ma soprattutto dalle persone che lo fanno e da quelle che lo visitano. È questo insieme che crea il museo e non una, una stanza che ospita oggetti, insomma. Ancora qui non basta, cioè è eh, una sola persona, e, e però anche qui guardatevi com'è eh, com il questionario e com'è articolato proprio su questo. C'è stata una lunga eh, discussione, anche battaglia, se vogliamo, da parte di ICOM proprio perché i musei e da parte della regione Emilia-Romagna eh, intendiamoci eh, i musei fossero dotati di personale qualificato e stabile se le competenze sono in capo a diverse persone è impossibile averli tutti a busta paga non capisco, forse non mi sono espressa bene, cioè voglio dire che ehm, alcune delle competenze richieste, eh, che come vedrete sono molteplici, dal responsabile della comunicazione, al responsabile dei processi educativi, al responsabile del marketing territoriale, del crowdfunding, al responsabile della gestione amministrativa, ecco, una stessa persona può svolgere più ruoli, cioè essere sia un responsabile della comunicazione sia un responsabile della, eh, dei rapporti educativi. Questo succede o ancora nel caso ad esempio dei, eh, delle istituzioni delle, delle reti museali, c'è un responsabile della comunicazione che si occupa della comunicazione eh, per più istituzioni è sempre a busta paga? E, mh, ripeto, questi standard perché sono veri e propri standard cioè il fatto di un museo che abbia il regolamento che sia dotato di un eh, bilancio autonomo che abbia un personale eh, che eh, eh, incarni competenze diversificate e ormai indispensabili eh, all'interno di un museo perché possa essere definite eh, tale e eh, tali è eh, eh, eh, non sono stabilite eh, da, da, da noi come gruppo del sistema museale regionale, ovviamente, ma sono a livello nazionale e internazionale. Capiamo perfettamente che nei casi eh, qua eh, c'è eh, questo commento di Andrea Birisi dei piccoli musei, eh, mh, si stenti ad avere la possibilità di una diversificazione di figure così, eh, così ampia. Spesso la comunicazione per un museo viene gestita da quella persona, ad esempio, parlo dei piccoli comuni che se ne occupa un po' per tutto eh, il comune, ad esempio. E questo in ogni cosa in, spesso ce lo facciamo bastare come dire eh, capiamo perfettamente che non tutti possono essere eh, gli uffizi o il louvre eh, però questa eh, considerazione deve cominciare a passare nella eh, nella concezione del museo anche eh, ad essere diffusa pienamente sul territorio eh, poi eh, ovviamente c'è la possibilità di intervenire in questi casi ma questo è un processo che va creato ma è esattamente quello a cui alludeva Cristina Ambrosini quando eh, ha fatto riferimento alle reti museali cioè noi riteniamo che sicuramente quello possa essere eh, una, um, una soluzione proprio per problemi di questo tipo. e siamo intenzionati a favorirla. Allora abbiamo toccato un, un nervo scoperto e lo sappiamo perfettamente che è quello poi del personale del museo che, eh, eh, eh, che naturalmente intendiamo poi riprendere in, in, anche al di fuori del processo dell'accreditamento. Ehm... Ecco comunque vedo che ven veniamo sulla stessa linea. Eh, certo, è eh, eh, eh, più che corretto anche per i cosiddetti, per i volontari stessi, nel senso che spesso magari si tratta di figure di giovani laureati o che, eh, eh, insomma, entriamo in una zona grigia che, mh, va con, nella quale ci si deve muovere con molta attenzione e, mh, e cerchiamo ovviamente di venire incontro tutti quanti collettivamente a, a, questi, a questi problemi. Allora, se non ci sono altri commenti o interazioni, eh, io a questo punto forse chiuderei. Eh, Cristina, se sei ancora in collegamento, se vogliamo dare un saluto finale, ma è solo un arrivederci, credo, perché vedrete che le domande poi ci saranno e, e ci auguriamo che ci siano. Eh, perché. Eh, davvero, insomma, eh, speriamo che questa pattuglia di 102 musei accreditati eh, alla fine eh, dell'anno sia sostanzialmente più numerosa, questo è quello a cui vogliamo arrivare, eh, se non ci arriviamo subito ci arriveremo fra un anno, un anno, fra due anni, ma insomma questo è quello a cui vogliamo tendere. Eh, ci risentiamo quindi o uh, telefonicamente o per email laddove e eh, eh, tutte le volte che avete bisogno. Buon lavoro davvero eh, e arrivederci a presto.